Ciao amore. Ciao mamma. Oggi che cos'è? È il mio compleanno. È il tuo compleanno. E lo sai che tra tutte le persone che ti hanno fatto gli auguri, c'è una persona molto speciale che ti ha fatto gli auguri di compleanno. Sì. Vuoi sapere chi è? Sì. Ok, guarda qui. Evo. Dal villaggio di Babbo Natale al Pollo Nord. Ecco il programma di cucina di buon compleanno con il vostro grande presentatore. Babbo Natale! Oh, ciao Anastasia! ti stavamo aspettando. Gli elfi non dimenticano mai un compleanno. Hai cinque anni, non è vero? Oh. Nei prossimi minuti... Ayatus, Tuvula e Redcliffe prepareranno la tua personalissima torta di compleanno. Pronti? Partenza? Via! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <tellirror sound> Amici elfi, il tempo è scaduto. Mostrateci le vostre torte! Che è sottosopra. Oh, ecco qui. Che torta meravigliosa. Anastasia. Tanti auguri. Tanti auguri. ha fatto gli auguri, sì, però ho detto che c'era anche un messaggio. Dopo guardiamo, Questo. eh, dopo guardiamo. Ascolta, ma sei contenta? Sì, ma te lo aspettavi? Ti pensavi che Babbo Natale ti facesse gli auguri? Davvero? E come mai? Tanti auguri. Perché la tavola hanno detto che mi hanno camminato Babbo Natale. Ti aveva chiamata? Sì. Oh, amore. Perché era già Natale. Ah. non era perché era il mio compleanno. L'anno scorso a Natale, Babbo Natale ti aveva fatto gli auguri, vero? Sì. Manda un bacione a tutti e a Babbo Natale. Ciao. Ciao.